Ciao ragazzi, di nuovo insieme oggi torno sull'argomento dei 10 bassisti che mi hanno influenzato maggiormente eh, in ordine casuale, sempre <ride> abbiamo parlato di Bernard Edwards nell'ultima puntata e James Jamerson nella prima oggi voglio fare un salto molto ampio e andare praticamente giorni d'oggi negli anni 2000 qualcosa eh, quando scopri eh, un didatta oggi Cambio un po' anche, diciamo, genere, tra virgolette. Voglio parlare di un didatta, oltre che un bassista, un professionista, un eh, musicista spaventoso, ma un didatta che ha fatto la storia negli ultimi dieci anni, che è Scott Devine. Molti di voi forse lo conosceranno già, io però eh, li, devo, li devo, nel senso che nel mio piccolo voglio farne un un tributo così eh, eh, perché c'è una storia un po' particolare dietro e ve la racconto in 30 secondi anche se a me non piace mai parlare delle cose brutte che succedono nella vita farò un'eccezione eh, per spiegarvi come ho scoperto questo personaggio incredibile e dopodiché poi come mi ha cambiato musicalmente non solo. Allora, io come qualcuno di voi sa già, eh, da giovane facevo un altro lavoro, suonavo così per hobby, come, come tanti studicchiavo ma niente di che, quando poi eh, circa 22-23 anni ho avuto un incidente enorme e ho dovuto smettere di fare il mio vecchio lavoro che era il meccanico e, tra l'altro avendo tante anche tutti i polsi, radio, urna, eccetera, distrutti, mi dissero che anche il suonare era quasi impossibile che io ce la facessi a, insomma, a, a riprendere. Eh, Sono stato diversi anni praticamente, diciamo, non allettato, ma poco ci manca, e eh, proprio in quegli anni la musica ovviamente per me non è mai, la passione per la musica non è mai passata, anzi è aumentata, e, in quegli anni ho studiato tanta teoria, come avevo già detto, insomma, finché un giorno, eh, passa qualche anno, quindi, ricomincio a sonicchiare, eccetera, eccetera, e, cerco un insegnante, cioè, cerco dei tutorial online, giro su YouTube, e in quel periodo eh, io ho sofferto anche, tanto, Volevo farla breve, ma mi sto dilungando, scusate, ma chi non gli interessa giustamente, manda avanti, eh, ho sofferto di, e soffro tuttora purtroppo, però è una cosa fortunatamente curabile. Praticamente dopo l'incidente, eh, ogni tanto, in alcuni periodi, mi va via l'udito da un orecchio e insieme a questa cosa molto sgradevole mi viene dei de suoni stranissimi in testa terrificati eh, detti acufeni o qualcosa del genere ehm, che a me mi distruggono più dei dolori fisici questa cosa mi ha sempre eh, proprio veramente distrutto proprio la prima volta che mi mi venne questa cosa qui, quindi, eh, che poi si capì che era correlata all'incidente, eh, mi mise le cuffie, proprio per non sentire questi rumori. E quindi eh, stavo navigando su Youtube per, per distrarmi il più possibile, fin finché non scrivo eh, qualcosa riguardo al basso e mi compare eh, l'anteprima di questo personaggio e non so perché subito mi, mi colpì, sapete, quando capita, no? diciamo, l'amore a prima vista, in senso eh, ovviamente musicale clicco, mi si apre una lezione di questo tizio che parla in inglese bellissimo e capibile anche da chi come me non è molto pratico e eh, guardo questa lezione e rimango affascinato non solo dal modo di suonare questo tizio con guanti, dicevo okay, che, ma anche dal modo di spiegare le cose. E io, che appunto non so l'inglese, capivo quello che diceva, e mi, tras mi, mi trasmetteva veramente delle emozioni. Tant'è che, da una, guarda subito, ne aveva già fatte diverse, ma eh, vi parlo del 2012 o giù di lì, quindi. Eh, era lo Scott all'inizio, poi fortunatamente e giustamente è diventato um, clamoroso. Ora, cioè, um, credo un milione di iscritti, ma no, non c'è persona più che, che abbia meritato di più di lui, questa cosa. Perché oltre ad essere appunto come dicevo, un musicista, un bassista, spaventoso, un didatta, clamoroso, anche una persona molto molto gentile. Io poco il tempo mi iscrissi al suo canale e tutto e ho avuto anche modo di farci lezioni private ha preso dei miei video di riferimento per, per fare delle dimostrazioni insomma agli iscritti quindi eh, la cosa buffa la cosa che non smetterò mai di ringraziare forse io non credo, non sono credente però successe che dopo un paio d'ore che ero lì la prima volta appunto che lo conobbi mi tolsi le cuffie e i miei rumori erano spariti come se... Eh, non lo so, un segno del destino comunque fatto sta che mi, mi tolsi le cuffie, stavo bene quindi doppiamente eh, mi innamorai ancora di più di lui perché associai anche questa cosa qui da lì nacque un, eh, una passione per questo personaggio incredibile partecipavo tutte le settimane alle sue, diciamo, riunioni online, ho fatto un sacco di cose con lui, e ultimamente l'ho un po' perso, di, cioè, diciamo, l'ho seguito un po' meno, perché sono un amante delle sue lezioni vecchio stile, dove erano un po' più improvvisate, poi giustamente ha fatto eh, benissimo, cioè, non sono certo io dove lo giudicare fatto bene tutte le lezioni poi sono ampliate anche proprio come eh, come strumentazione come montaggio eccetera sono rimasto un po' legato alle prime cioè le prime centinaia abbondanti di lezioni dove eh, magari le telefonava la moglie durante la lezione Sì, io sto, sto facendo lezione e continuava mi piacevano un po' più così ma vi consiglio dal profondo del cuore di andare a visitare il suo canale perché eh, veramente eh, c'è lezioni di, di tutti gli argomenti, di tutti i livelli, di tutto. Quindi Scott Devine, eh, ovviamente basta che scrivete il nome, vi compare il sito, eh, YouTube, le lezioni gratis, i corsi, eh, di tutto. Eh, oggi voglio suonare poco, anche perché ho parlato un'ora. Eh, non c'è bisogno che io sicuramente mh, che io faccia dimostrazioni di come suona lui perché è talmente famoso e talmente forte che lo rovinerei comunque vi dico quale secondo me fare una classifica anche qui è impossibile perché ce ne sono talmente tante ma una delle mie lezioni preferite è che mi hanno Cambiato proprio il modo di quando iniziavo con l'improvvisazione il modo di pensare è la numero 81 vi metto il link quando Scott parla di appunto di diciamo eh, qualche alternativa nell'improvvisazione eh, per non partire sempre dalla tonica eh, prende di riferimento una, una cadenza che ma è poi tornato utile in tantissimi generi musicali un 2-5-1 maggiore di Do quindi Re minore settima Sol settima Do maggiore 7, due battute e su questa cadenza su una base sua che ho ancora quindi la riutilizzo tanto Scott non me ne vorrà sicuramente ehm, fa vedere come creare delle linee eh, in cui, insomma un contesto pop diciamo eh, delle linee prima partendo appunto dalla tonica di ogni accordo quindi da Re, su Re minore G sul Sol 7 Sol e Do sul Do 7 poi dopo eh, fa vedere e fa sentire soprattutto come può cambiare una frase partendo ad esempio dalla quinta di ogni accordo quindi su Re minore e La il Re sul Sol, quinta e il Sol sul Do la base si suona un pochino poi eh, ci vediamo al prossimo video perché tanto ripeto basta che cercate scott se mai vedrà questo video io non solo lo ringrazio ma gli devo fare veramente dei complimenti assurdi perché si è creato eh, con credo un impegno spaventoso una, la fama che si meritava eh. quindi grazie scott e eh, metto la base e suoniamo qualcosa nel suo stile Do maggiore. Re minore. Sol.